oh fra, adesso facciamo il video, tutto, Mr. K, bello, va bene, simpatico, però poi tagliatellina. A me va bene anche un panino. Mmm, ragazzo, l'ho preso questo. Madonna. Amici di Crino, bentornati con Mr. K, come vedete siamo usciti dal nostro stupendo laboratorio e siamo nel nostro stand di Bologna dell'Autopromotech. Dal 24 al 28 di maggio infatti ci troverete al padiglione 36 stand D52 con i nostri marchi LT, Crino e Greenbed. Quale migliore occasione infatti della 27esima edizione dell'Autopromotech per presentare le novità del settore automotive del nostro marchio LT? LT, il nostro marchio di inserti. Il nostro marchio di inserti, non solo inserti. La gamma LTI infatti non comprende solo inserti, ma anche soluzioni per l'automotive, per le autoriparazioni e la meccanica. La vasta gamma di prodotti contenuta all'interno del nostro catalogo LTI è scelta con cura dal nostro personale altamente specializzato. Questa oh. oh. <ride> la taglia. Tra le varie novità a catalogo abbiamo le nostre nuove gamme di inserti come il nuovo Magbit Color. Il nostro nuovo Magbit Color, pensate, ha una forza di trattenimento magnetico fino a 800 grammi. In pratica, quando prende la vite non si stacca più. Ah, come mia moglie. <ride> Tra le tante novità abbiamo anche tutta la nuova serie di valigette multi per il settore professionale, come questa a 50 pezzi di cui potete ammirare il nuovo design. Vi aspettiamo quindi all'autopromotech quindi... all dal 24 al 28 di maggio, padiglione 36, stand D52. Tutti i giorni dalle 11.30, Ilaria, a Pedicrino! <totipo>